Ciao a tutti, io sono una eh, ricercatrice in matematica e ho, mi sono laureata in matematica e poi ho conseguito un dottorato eh, in fisica matematica. Mi piace moltissimo capire come le persone imparano la matematica, eh, quali sono le difficoltà, eh, ma soprattutto non tanto le difficoltà, quanto soprattutto eh, come, come le persone superano le sfide. Alle, nelle diverse età, quindi i bambini molto piccoli eh, che imparano a contare eh, prima con le dita poi senza le dita e mi affascina moltissimo vedere come eh, queste piccole menti sono capaci già di sommare, sottrarre, hanno il senso della proporzione per esempio e poi via via eh, diventando grandi eh, come le persone so diventano in grado di capire concetti anche molto, molto difficili e molto astratti della matematica questo mi ha, mi ha sempre molto affascinato eh, se, penso, se devo pensare a una persona o alle persone che mi hanno ispirato molto nella, nella scelta della mia carriera, eh, una è stata sicuramente la mia insegnante di matematica delle superiori. Era una persona molto appassionata, eh, anche molto fredda dal punto di vista delle relazioni sociali, però eh, si vedeva che la matematica la sapeva, che la matematica le piaceva e che le piaceva insegnarla. E, e tutto quello che mi ha insegnato lei in realtà è stato alla base di tutto quello che, che poi ho imparato dopo e le sono anche molto grata. Eh, Un'altra persona è stato mio padre che è un ingegnere e, e, e che sicuramente fin da bambina mi ha stimolato molto con giochini di logica eh, piuttosto che con sfide di aritmetica e così via. Quindi io fin da piccola ho respirato aria di matematica eh, in casa anche perché le persone che magari venivano a trovarci, i colleghi di mio papà e così via, erano tutti ingegneri e, e quindi probabilmente sono, sono cresciuta in un ambiente del genere. Se, se dovessi dire a me stessa a parlare, parlare alla me stessa più giovane, le direi di rifare esattamente le stesse scelte che ho fatto io perché sono molto soddisfatta della, della mia vita, della mia carriera e, e soprattutto di come, di come la matematica mi abbia dato uno sguardo sul mondo. Eh, io tra l'altro prima eh, Diciamo alle superiori ho fatto il classico e, e poi mi sono iscritta a, al corso di laurea in matematica a Torino e, e quindi in qualche modo ho avuto la fortuna di, di avere una formazione umanistica classica eh, molto forte e, e che mi ha appassionato moltissimo dal, dal greco antico eh, alla filosofia alla storia eh, mi, ha, mi ha sempre appassionato molto così come eh, l'inglese eh, poter parlare almeno due lingue, poter esprimere i propri sentimenti, poter comprendere gli altri in più di una lingua per me è sempre stato fondamentale, sono molto contenta di essere in grado di farlo. E poi appunto ho proseguito i miei studi invece in matematica in modo da poter approfondire anche altre conoscenze che ovviamente al liceo classico erano molto limitate. Da un lato è, è vero, eh, nell'immaginario collettivo siamo ancora molto lontani da, dall'accettare che una donna sia una scienziata. Ci sono stati fatti tanti passi avanti però mi accorgo sulla mia pelle e anche su quello che vedo in giro che le donne occupano ancora un ruolo molto marginale, quindi bisogna continuare a, a sgomitare e a crederci eh, sempre di più nella. Eh, nella scienza e nelle nostre capacità perché sul, sul, sul piano dei fatti le donne sono addirittura più brave degli uomini su molti aspetti nella scienza, eh, però a livello sociale e proprio di immagine è, è ancora difficile accettare che una donna lavori e che una donna lavori e, e sia molto brava eh, nelle materie scientifiche e quindi buon futuro a tutti quelli che, che sceglieranno la loro strada nella scienza e nell'esterno. Thank okay. you.